la parola volentieri a allora. Grazie, eh, grazie tante. Oggi parleremo eh, di eh, due o tre temi fondamentali. E la potenza stravolgente e travolgente degli esponenziali e di come eh, ci possono essere condizioni per una transizione di fase in cui le organizzazioni centralizzate che conosciamo benissimo siano esse la società o eh, eh, aziende o anche la nostra vita personale, possano trasformarsi in organizzazioni eh, a rete, non più gerarchiche, ma distribuite e decentralizzate. E come le intelligenze artificiali che stanno arrivando, dopo eh, aver promesso per decenni eh, che ci avrebbero sorpreso, con eh, novità concrete e irrompenti a trasformare la nostra vita. Il mio nome è David Orban, mi trovate effettivamente dappertutto eh, molto facilmente e mi fa effettivamente piacere continuare la conversazione anche oltre questo momento. Quindi non esitate a collegarvi su qualunque sia la vostra eh, piattaforma di scelta e eh, farmi domande eh, per approfondire quello che eventualmente oggi viene solamente a cercare. Sono eh, docente advisor alla Singularity University, responsabile dell'innovazione di WhatsApp, e eh, l'anno scorso eh, ho fondato una non-profit basata a Londra che adesso ha eh, rappresentanze in 25 paesi, chiamata Network Society Research, che si occupa proprio di approfondire e divulgare i risultati attorno a questi temi. Ho scritto eh, un libro... Eh, che eh, è in fase di pubblicazione da Huxley eh, con il titolo Singolarità, eh, e eh, se acquistate eh, la versione cartacea vi regalo la versione elettronica in anteprima così potete eh, eh, già preparare domande utili. Uno dei temi fondamentali del libro è che eh, l'umanità eh, ha avuto una costante coevoluzione con la tecnologia eh, è una delle cose che ci definisce, ci, ci separa eh, dagli altri esseri viventi, dagli altri animali. E fin da quando, 100-200 mila anni fa, abbiamo eh, cominciato a utilizzare il fuoco, eh, questo eh, ha accelerato eh, i processi di digestione, per esempio, eh, permettendo a noi di dedicare meno tempo eh, a nutrirci, in proporzione all'interno di una giornata che non eh, altre specie animali, anche altre cimmi antropomorfiche. E abbiamo imparato attraverso letteralmente eh, decine di migliaia di anni di errori come eh, sfruttare la tecnologia in modo aperto, inclusivo, che portasse all'emancipazione delle persone, delle comunità e delle organizzazioni che creiamo. Oggi siamo di fronte ad una potenza della tecnologia che eh, crea conseguenze inaspettate. Molti di voi conosceranno l'immagine a sinistra eh, sullo schermo. Rappresenta eh, la seconda generazione delle macchine robotiche che Google sta testando. Se verso le 10 di mattina vi eh, fermate eh, davanti eh, ad un certo garage Mountain View, e vedete uscire proprio eh, al, ai, ai propri percorsi e eh, sulle strade cittadine pubbliche. E contrariamente alla prima eh, generazione, queste non hanno eh, il eh, volante. E quindi tu direttamente imposti la destinazione sul, eh, sullo smartphone e la macchina ti ci porta in autonomia. Qual è la relazione di questa... Eh, a me simpaticissima e meravigliosa innovazione con la seconda immagine che è ancora prototipale ma sta accelerando essa stessa della stampa 3D degli organi. senza lasciarvi tempo di, di, di eh, proporre delle possibili soluzioni oggi la prima causa di morte per la fascia d'età dai 25 ai 35 anni sono gli incidenti e questa è una tragedia che le macchine robotiche, si prevede, eviteranno perché eh, ridurranno in modo radicale eh, gli incidenti che oggi accadono per la stragrande maggioranza invece che da un problema dell'automobile stesso per errore umano. Io che eh, uso il cellulare invece di stare attento, oppure ho troppo sonno, oppure ho bevuto o altre ragioni simili. E quando le macchine robotiche eh, elimineranno le morti dei giovani, i vecchi diranno, e i nostri organi, adesso da dove li prendiamo? Perché queste persone oggi servono e vengono utilizzate per espiantare i loro organi, è <coughs> una cosa socialmente accettatissima dove tra l'altro è una questione solo di un piccolo hack eh, sociale eh, qual è la percentuale di persone che diventano donatori. Non è una questione di eh, morale eh, preponderante all'interno di una data nazione. In, eh, in Italia circa il 30% delle persone, forse anche meno, sono donatori, mentre in Svezia l'80-90% delle persone sono donatori, ma non perché uno sia meglio dell'altro. Semplicemente, in Italia è opt tu devi dichiarare di essere, Mentre in Svezia è opt-out. Se tu metti la casella, non lo sei. E quindi questo è la, la, il potere delle selezioni di default, e gli sviluppatori lo sanno benissimo, se il pulsante a nulla o a destra o a sinistra fa una grande differenza nel design di un'applicazione, eh, così anche nella società allargata il potere dei default hanno un, un, un cambiato. E quindi, quando ci saranno le macchine robotiche, avremo bisogno di organi stampati in 3D affinché noi, che diventeremo vecchi, possiamo eh, prolungare ulteriormente la nostra durata della vita con reni, fegati, cuori, polmoni, occhi, quelli che servono. Certo, la complessità del mondo che stiamo disegnando sta aumentando vertig vertiginosamente, è una delle ragioni per cui eh, è assolutamente eh, eh, ragionevole aspettarsi che i sistemi di intelligenza artificiale, più o meno spinti siano necessari per sostenere lo sviluppo della eh, civiltà globale che stiamo costruendo con le conseguenze però di trasformazioni eh, molto molto difficili di da gestire eh, la eh, codifica e la decodifica del DNA eh, sta eh, diventando alla portata di tutti e cambierà completamente le regole con cui funzionano eh, le società di eh, assicurazioni. e che oggi comodamente eh, mettono ognuno di noi in eh, contenitori in base ad una comune ignoranza statistica, quindi semplicemente di conseguenza di età ah, o particolari comportamenti di fatto a posteriori di una base genetica, Mentre domani, quando eh, la conoscenza di che cosa eh, implicano, non necessariamente determinano, ma che cosa implicano i nostri eh, geni, eh, farà sì che ci saranno due gruppi, quelli che si sì, eh, assicurano perché sanno che sono eh, statisticamente più portati verso una malattia e le assicurazioni non li vorrebbero. E l'altro gruppo... Quelli che non si assicureranno, perché sanno che sono soldi statisticamente parlando sprecati, e le assicurazioni usavano quei premi per coprire le necessità dei primi e quindi salterà garantitamente tutto all'aria. Nello stesso tempo queste, eh, questi cambiamenti eh, nascondono opportunità incredibili. Già oggi eh, stiamo avvicinandoci alle prime aziende la cui di, un, eh, eh, di mille miliardi di dollari eh, nelle, nelle borse e ehm, Peter Diamandis, eh, uno dei fondatori della Singularity University tiene un eh, corso, eh, o una lezione eh, meglio, durante i nostri corsi eh, intitolato Chi vuole essere un quadrilionario quadrillionaire in, in inglese, eh, non so qual è la parola italiana espresso in milioni di miliardi di dollari, di valore di capitalizzazione, basandosi proprio sulle opportunità che si stanno presentando in una economia delle idee che si trasformano in mercati, che si trasformano in benessere, creatività e opportunità per le persone. La Singularity University cavalca proprio le idee esponenziali. Eh, presso il centro di ricerche eh, della NASA eh, a Muffet Field, supportato da Google, fondato appunto da eh, Peter Diamandis, eh, che ha anche organizzato il primo concorso per il eh, viaggio privato nello spazio, la Ansari X-Prize, che poi è diventata Virgin Galactic. Eh, ed è stato un po' il fattore scatenante di tutta una serie di iniziative per la situazione e lo sfruttamento eh, privato, civile, dello spazio, nonché da eh, Ray Kurzweil, che è eh, inventore, eh, scrittore di, di bestseller, eh, a 60 anni e passa accettato il suo primo lavoro nella vita eh, diventando Director of Engineering di Engineering di Google, e divide in eh, grandi sfide globali eh, quello che abbiamo di fronte, eh, per avere un impatto positivo sulla vita di più di un milione di persone entro dieci anni nelle iniziative che nascono eh, attorno all'intelligenza artificiale, biotecnologia, nanotecnologia, reti, energia, sempre cavalcando quelli che sono i cambiamenti esponenziali di miglioramento di efficienza, capacità, diminuzione esponenziale di costo. Eh, Trasformazioni che digitalizzano, dematerializzano, demonetizzano e democratizzano eh, le nostre società in momenti molto difficili da cogliere anche da parte degli esperti. L'esempio più comune, meglio noto di questo, è la legge di Moore, quello che detta eh, il raddoppio all'incirca ogni 18 mesi della potenza dei nostri computer e da letteralmente 50 anni e questa che non è una legge di natura, è una profezia che si autoavvera da parte dello sforzo comune di gruppi di ingegneri che in tutto il mondo si danno da fare perché eh, sia, siano loro ad avere eh, la capacità di fare il prossimo passo. E quindi o attraverso la concessione di licenza dei brevetti o eh, da parte di altri che magari rubano le idee eh, è un, eh, un, uno sforzo comune che... Eh, si porta avanti e la potenza dei fenomeni esponenziali confonde anche gli esperti. E quando agli inizi i fenomeni eh, hanno dei segnali molto deboli, questi sono facilmente coperti dal rumore di fondo, eh, i protocolli migliori, l'approccio eh, più eh, economicamente conveniente, e che tipo di consorzio avrà la capacità di imporsi sul mercato e così avanti, non è assolutamente chiaro quando un dato sforzo è ancora agli inizi. E tradizionalmente viene identificato un momento in cui poi la successiva serie di raddoppi fa diventare il fenomeno sempre più evidente e tutti possono eh, saltare sul, sul cavallo del, del vincitore per dire loro sempre. sempre. Un esempio eh, per descrivere questo è il progetto Genoma Umano. Iniziato nel 1985 con un budget di 3 miliardi di dollari, dopo 7 anni era l'1% dello sforzo. E anche i più eh, importanti esperti dicevano che era meglio abbandonare il progetto perché non c'erano eh, 700 anni a disposizione e eh, 300 miliardi di dollari di budget. In effetti, questo passaggio è stato ottenuto attraverso progressivi raddoppi. Che dopo l'1%, l'anno dopo, sono diventati 2, 4, 8, 16, 32, 64. E senza neanche arrivare al raddoppio successivo del 128, la gente si sono fermati eh, proprio al eh, momento giusto che era stato ma così come i personal computer non si sono fermati e magari trasformandosi nella natura sono diventati adesso degli smartphone e in futuro diventeranno come eh, il controllo del termostato Nest che alcuni di voi si chiederanno come mai Google ha acquistato, eh, così eh, anche il progetto Genome Umano non si è fermato al 100%. E oggi invece di in volerci 15 anni, basta circa una settimana per avere il tuo genoma completamente sequenziato, ad un costo inferiore eh, ai eh, 2.000 dollari, ed è previsto che all'incirca, fra altri 5, probabilmente 7 anni, eh, si potrà ottenere eh, lo stesso risultato in tempo reale, eh, ad un costo che sarà di eh, 1-2 centesimi di dollari. Eh, e sarà effettuato, Difatti, tra quei dispositivi che ci troveremo attorno a noi nelle nostre case, nei ristoranti eh, quelli che oggi chiamiamo i wearable device eh, per gestire eh, in modo predittivo la nostra salute per sequenziare non solo il nostro genoma, ma quello che viene chiamato il nostro microbioma quindi l'insieme eh, di quelle cellule che compongono in effetti la maggioranza delle cellule dei nostri corpi. Eh, e ci sono persone che vivono già in questa realtà eh, il presidente degli Stati Uniti è protetto dai eh, servizi segreti che non solo gli si buttano davanti quando c'è la pallottola da, eh, da, da schermare ma eh, c'è un altro gruppo all'interno di questi che è armato di aspirapolveri che lo seguono per raccogliere ogni possibile eh, eh, pezzo di, di, di pelle o di altri materiali organici, l'impronta digitale o quant'altro, che il presidente può lasciare in un qualunque ambiente in cui sia passato per impedirlo <coughs> di minimizzare la possibilità che il suo DNA venga ancora <coughs> E La eh, tranquillità iniziale con cui si può trascurare la potenza degli esponenziali quando un fenomeno lineare si sovrasta in effetti cambia molto rapidamente in un eh, panico. E eh, eh, William Gibson, lo scrittore di fantascienza, eh, eh, ci dà una guida. Basta guardarci intorno, e in ambienti come possono essere quelli di Google, oppure geografici, come può essere Hong Kong, Singapore o la Serie. Il futuro è già qui. In effetti, la distribuzione universale e uniforme di questo futuro è lo sforzo di opportunità, di uguaglianza e di emancipazione che le società e gli individui che compongono le società eh, anelano e vogliono poter raggiungere. I sogni che eh, abbiamo avuto da sempre, da migliaia di anni, nel costruire queste società non erano eh, inferiori in ambizione, e che quando gli schiavi egiziani che costruivano le l'Ettriani si chiedevano se la loro condizione era giusta o ingiusta, e invariabilmente confermavano che era ingiusta, non c'era niente che potevano fare per cambiarla. E questa è la ragione della potenza del racconto di Spartaco, perché è un, un'impresa un, un disperata, in, in assenza di una base tecnologica che la renda sostenibile, il cambiamento sociale ed economico non può avvenire. E attraverso quindi i cambiamenti che abbiamo visto nel Medioevo, oppure attraverso le nostre epoche industriali, per arrivare ad un'infrastruttura globale che ha creato una rete di civiltà planetaria è questa sequenza che abbiamo visto lo sviluppo di tecnologie che hanno comportato non solo naturalmente ma a quel punto irresistibilmente, inarrestabilmente il eh, cambiamento socio-economico. E oggi eh, riportare eh, ambienti e aumentare la nostra eh, possibilità di esplorare sia eh, la realtà della Terra su cui ci troviamo che il resto del cosmo è eh, direttamente proporzionale alla nostra capacità di mappare il mondo che eh, sta eh, ra raggiungendo una grana sempre più fine e la esplorazione che facciamo poi dell'uso di queste possibilità sia sì in termini di raccolta di dati e di elaborazione di dati ma anche in termini dell'organizzazione di questi dati e eh, una ricerca di nuove soluzioni senza poter contare su una ricetta infallibile che a priori ci predica quale sarà la funzione di adattamento evolutivo che garantisce la sopravvivenza o perlomeno una certa resilienza delle nostre capacità in futuro. Il circolo virtuoso di evoluzione di hardware, software e design che vediamo eh, e che già oggi è presente eh, con l'aiuto di quelle che non c'è nessuna ragione di non chiamare intelligenze artificiali, per esempio nel disegno dei circuiti elettrici, i circuiti che all'interno dei nostri chip sono talmente complessi che non c'è nessun essere umano che potrebbe affrontarne il disegno se non fosse assistito da eh, sistemi CAD sofisticatissimi e disegnano eh, l'esponenziale attraverso l'inviluppo di curve ad esse che si susseguono. Una delle critiche eh, più comuni a questa visione che vi sto descrivendo è eh, quella di una persona che dice eh, guarda che che questa cosa sia esponenziale, in realtà accorzerai velocemente contro eh, i limiti di una tecnologia o di una crescita e eh, ti accorgerai che in realtà era semplicemente logistica e ti trovavi in una particolare posizione storica di questo cambiamento. Questa critica non si rende conto che assolutamente sì ci sono state tecnologie, per esempio il campo informatico, che sono eh, state le più rivoluzionarie di una data epoca e poi si sono esaurite per essere sostituite da altre in una maniera assolutamente trasparente quando viste dall'esterno. Il tubo catolico è stato sostituito eh, dai eh, circuiti elettronici che sono stati eh, sostituiti dai circuiti integrati e così avanti, l'invenzione del transistor ha portato alla potenza che vediamo tutt'attorno a noi ed è appunto questa sequenza che disegna l'esponenziale di cui stiamo parlando. E l'hardware, così come eh, lo vediamo, può anche esaurire la propria capacità, ma l'ingenuità e il desiderio. Di, di, di successo e di invenzione, e di creatività e di inventiva di ognuno dei team attorno al mondo, porterà a nuovi risultati. Oggi viene predetta la fine eh, della legge di Moore, in base alla fine della possibilità di utilizzare circuiti basati sul silicio, creati in maniera tradizionale. Ma... Eh, un mio amico, Jordi Rose, eh, ormai quasi dieci anni fa, eh, ha fondato una società chiamata Deepwave Systems, eh, che nel 2007 ha annunciato il primo calcolatore quantistico commercialmente disponibile, eh, a eh, risultati completamente di ostracismo e di scetticismo da parte dell'establishment eh, dell accademico eh, di allora che rifiutava anche solo la possibilità. E non si rispettasse la loro comoda tabella di marcia che ne vedeva la realizzazione solamente a 30 anni dopo e l'anno scorso eh, Google eh, ha pubblicato un paper eh, presso Google Research che mette in evidenza come qualunque soluzione alternativa fosse stata testata per la classificazione di immagini in base a eh, reti neuronali eh, il, il eh, computer quantistico eh, lo battesse e in base a questo test Google ne ha comprato uno, eh, quest'anno ne ha comprato un altro, sono ancora leggi eh, non equivalenti eh, per costo e di comodità di indirizzo ai nostri personal computer, costano di circa 10-20 milioni di dollari per la configurazione di base e eh, hanno bisogno di una preparazione in termini di capacità di programmazione che oggi paradossalmente è il vero collo di bottiglia. Jordi è sempre alla ricerca di persone che vogliano reinventare QuickSort per i computer linguistici, reinventare che cosa significa realizzare un database, o che cosa significa realizzare anche solo un'interfaccia utente per ragionare assieme a questa nuova generazione di e queste sono opportunità meravigliose proprio per andare oltre. Quando i computer sono nati erano ciechi e sorti, non avevano nemmeno memoria, come afflitti eh, da eh, un difetto neurologico. Ogni sera che li spegnevamo, la mattina dopo, toccava rispiegargli eh, dall'inizio alla fine tutto rispetto all'universo, per poco che ne capissero. Eh, arrivate le interfacce interattive, prima su carta e poi su schermo attraverso la manipolazione diretta di eh, immagini, di icone eh, con eh, quelle che chiamavamo eh, le interfacce what you see is what you get eh, che metaforicamente rappresentavano le nostre schemanie. oggi siamo eh, in una fase dove i computer stanno abbandonando eh, i vincoli eh, della geometria del corpo umano e non dovendo più fare riferimento alle tastiere, che non possono essere più piccole di tanto, come la riloce, eh, si eh, affidano alla capacità di interpretare il tocco, oppure si affidano alla capacità di interpretare il movimento, oppure si affidano alla capacità di eh, instaurare nuovi paradigmi di interazione, e eh, sistemi operativi conversazionali che invece di in modo bidimensionale devono ricordarsi molto bene il contesto per poi poter costruire nuove azioni utili a sé. E stiamo già in un futuro che non è eh, ugualmente distribuito dappertutto, sperimentando con le prime interfacce che eh, direttamente collegando i nostri pensieri con la capacità di esecuzione dei computer eh, ci proiettano. La ragione per cui Nest è stato comprato da Google è perché il futuro è quello di internet degli oggetti. Già oggi eh, il chiacchiericcio delle macchine fra di loro supera di gran lunga eh, quella che è la conversazione tra persone e eh, questo divario non farà che aumentare. Essere in grado di derivare valore da questa conversazione tra le macchine alle persone è il fondamento dell'aumento dell'intelligenza, intelligence augmentation. È un, eh, è un campo che negli anni 60 ha portato Doug Engelbert, l'inventore originario del mouse, a costruire eh, un'incredibile eh, dimostrazione di possibilità future eh, che ha percorso letteralmente di 50 anni eh, quello che noi poi eh, abbiamo fatto per realizzare il suo sogno. Eh, macchine eh, remote, collegate, collaborazione, cambio di documenti, eh, editing visuale, eccetera. Perché era convinto che avessimo bisogno dell'aiuto delle macchine per eh, migliorare noi stessi e per portare avanti gli obiettivi della nostra città. Eh, siamo tutti cyborg. Io ho scelto di non indossare gli occhiali più o meno di poco, per probabilmente la ma 500 anni fa questo mero oggetto ci avrebbe classificati perlomeno dei maghi e se andava male degli stregoni e saremmo stati magari bruciati in piri. Oggi non possiamo fare meno della tecnologia e questa tecnologia sta facendo nascere modi completamente nuovi di eh, vedere e interpretare il mondo. E le, gli occhi, che la biologia ha inventato eh, molte volte eh, attraverso i tentativi del, dell'evoluzione di eh, interpretare lo spettro eh, visivo della luce da quelli composti delle mosche a quelli eh, dei, eh, eh, dei polipi, a, agli occhi nostri. e eh, Non ha mai inventato un occhio come quello del leader eh, del la macchina robotica autonoma di Google che vede a 360 gradi come una risoluzione impareggiabile sia in termini spaziali che in termini temporali. E il funzionamento quindi di questo sistema è del tutto complementare a quello eh, descritto eh, dalla nostra traiettoria biologica precedente. Quando ha eh, scoperto il buco nell'ozono il premio Nobel Paul Crutzen eh, ha eh, sentito la necessità eh, di dare <coughs> proprio all'epoca eh, geologica che occupiamo e ha chiamato eh, antropocene quella caratterizzata dalla presenza eh, dell'uomo sulla terra in un battito dei cilindri in termini geologici abbiamo trasformato completamente il pianeta il filosofo Daniel Dennett ha composto questo grafico in cui si vede come la biomassa dei vertebrati terrestri, suddividibile in due gruppi, era dominata dalla vita eh, che chiamiamo selvatica 10.000 anni fa. Mentre oggi la proporzione che era a loro favore al 99% è completamente ribaltata e la biomassa di umani eh, e nostri animali domestici. E occupa il 98% dei vertebrati terrestri Una situazione insostenibile che dobbiamo superare necessariamente con l'unica differenza che ci caratterizza dai dinosauri. Loro non avevano i telescopi. Noi dobbiamo assolutamente riconoscere che sia letteralmente puntare i telescopi per vedere se c'è una meteora che sta arrivando per colpire la Terra potenzialmente estinguendoci. Ma anche metaforicamente usare il telescopio della ragione per continuare ad affrontare le grandi sfide che abbiamo attorno a noi, che siano eh, eh, eh, il riscaldamento globale, che siano eh, Ebola o altre eh, forme eh, infettive, eh, che siano quelle del terrorismo e della sicurezza mondiale, che non possiamo che riconoscere che la chiave della risposta è quella tecnologica e usare quindi la scienza e la ragione per affrontare la incertezza intrinseca di questa nostra epoca eh, esponenziale. Che sia Hong Kong che vediamo, eh, o Shanghai, oppure sia eh, New York, eh, eh, è lo stesso pianeta su cui ci troviamo. È e una buona illustrazione di quanto sia eh, difficile eh, dominare questo scenario è il cambiamento che c'è stato nelle aziende di come eh, riescono ad adattarsi ai cambiamenti eh, da eh, una media di 60 anni eh, una eh, centinaia di anni fa oggi eh, per essere al culmine del successo aziendale eh, hai una garanzia solamente e mentre passi lineari mi permettono di prevedere <coughs> dove andrò a finire, se io penso in termini di raddoppio della velocità, magari immaginando un aereo che per solo 30 secondi eh, cambia, eh, raddoppiando di secondo in secondo la sua partenza, anche se lo misuro con un miliardesimo di metro di precisione, non saprò prevedere nemmeno dove si, eh, dove, su quale continente l'aereo. Kodak ha dominato per cent'anni eh, la capacità di riprendere le immagini, ha letteralmente rifiutato lo sviluppo eh, della fotografia digitale per scomparire eh, dieci anni dopo la, la sua nascita. E, e le prossime frontiere, dove i nostri computer, per esempio, dovranno interpretare non solo eh, le nostre azioni, ma i nostri pensieri, i nostri intenti, espressi come emozioni e dove già oggi vediamo i segnali deboli di come l'anticipare eh, delle nostre intenzioni può eh, creare conflitti, si può immaginare scenari dove magari all'arrivo di una telefonata importante il mio calendario parla eh, con il mio riproduttore musicale per eh, un quarto d'ora di sessione di rilassamento e poi, vedendo che non sono effettivamente stato eh, licenziato, si danno pacche sulle spalle eh, per il lavoro eh, ottimo compiuto assieme a mio favore. L'acquisizione da parte di eh, Google di eh, un gruppo sorprendentemente ampio di eh, lavoratori eh, e, e società di intelligenza artificiale, tra cui eh, DeepMind, e di eh, laboratori e società che si occupano di robotica, e sta eh, aprendo eh, domande fondamentali relativamente eh, all'impianto che società eh, con grandi risorse possono dare al futuro. E quindi quali sono le conversazioni che eventualmente non stanno avvenendo in modo sufficientemente aperto rispetto alla definizione algoritmica di eh, una prossima fase della coevoluzione dove il libero arbitrio umano si scontra eh, con una macchina robotica del futuro che eventualmente si rifiuta di partire se io sono una donna sola eh, che gli do l'ordine di andare da qualche parte e mi trovo in Arabia Saudita. Eh, il conflitto presunto tra intelligenze artificiali e eh, civiltà umana, non è assolutamente necessario. Sta a noi eh, essere ambiziosi per eh, andare oltre eh, quelle che sono state oggi e eh, fino ad oggi le nostre possibilità. Io intanto mi fermerei qua eh, e terrei eventualmente altri slide per eh, stimoli e approfondimenti anche in base alle vostre domande. Eh, ne ho ancora 200 da fare, il ritmo che sto tenendo non è nessun problema in una maniera un po' da, da fidel eh, portarmi avanti e, e, e parlarvi per ore e ore e ore. Eh, ma eh, sono molto curioso di eh, sentire quello che, che avete anche voi da dire, quello che avete voi da chiedere e quindi eventualmente riprenderò qualche slide per eh, illustrare le mie risposte. Intanto noi ti ringraziamo perché questo punto ci cioè, hai ipnotizzati con questo racconto Infatti della registrazione dovrò montare l'applauso. <ride> <ride> eh, eh, eh, so. Ma lei sta dicendo che la singolarità tecnologica sia inutilizzabile? Oppure che abbiamo tutti gli strumenti a disposizione per evitarla? c'è la eh, Ma allora, eh, ci sono tre aspetti nella tua domanda che ripeto perché la registrazione audio è qua locale. Eh, quindi la tua domanda è se la singolarità tecnologica è inevitabile oppure abbiamo gli strumenti a disposizione per evitarla. Okay? E eh, i tre aspetti che vedo nella tua domanda sono... Eh, Qual è la natura fondamentale del cambiamento di evitabilità e di inevitabilità? Qual è la desiderabilità? Perché ci sono persone come Ray eh, che in effetti vogliono che questa ibridazione tra uomo e la macchina continui e si porti alle massime possibili espressioni. Oppure eh, Hans Morawetz eh, che eh, ritiene che eh, le intelligenze artificiali, i robot in effetti siano i nostri discendenti, non meno ambiziosi e non meno ambiziosi di noi, ma che devono avere una chance per eh, guardare fuori nell'universo. E il terzo aspetto è proprio questo: cioè se eh, questi cambiamenti eh, che sono così eh, epocali e dirompenti avverranno, come mai non ne vediamo traccia? perché eh, nel momento in cui noi o i nostri discendenti eh, impareremo eh, come si viaggia tra le stelle, eh, in, eh, così come abbiamo trasformato il pianeta in un battito di ciglio geologico, eh, trasformeremo la Via Lattea in un battito di ciglio galattico. E un ipotetico osservatore d'Andromeda che il proprio telescopio verso di noi si chiederà cosa cavolo sta succedendo Come è tutta la galassia che, galassia che si è, eh, che, che è rifiorita improvvisamente noi con i nostri telescopi pur vedendo miliardi di galassie non vediamo traccia da nessuna parte di quello che noi faremmo questo si chiama paradosso di Fermi Enrico Fermi eh, ci eh, ragionava su 50-60 anni fa e non abbiamo una risposta. Quindi non sappiamo se c'è eh, un, un filtro davanti a noi in termini evolutivi che inevitabilmente ha portato all'estinzione di altre civiltà tecnologiche prima che superassero questa barriera, sia questo il conflitto termonucleare globale o siano altre eh, minacce eh, all'estinzione del umani. In termini di desiderabilità eh, io ritengo che una delle sfide più importanti che abbiamo è quello di rispettare il diritto ad un'esistenza dignitosa di coloro che non si sentono di partecipare al futuro che arriva. Eh, oggi, per esempio, se tu sei un pensionato e non hai accesso ad un computer fai fatica a parlare in Italia con eh, l'Istituto Nazionale delle Pensioni. In effetti è stato appositamente abilitato un servizio di supporto eh, di eh, centri di, di assistenza perché i vecchietti e le vecchiette possano fare quello che devono fare e questo doveva essere gratuito. Lo è stato per 3-4 anni dopodiché da quest'anno quello stesso servizio di assistenza fiscale necessaria è a pagamento e quindi ti ritrovi tu da pensionato a chiederti ma questa società cosa vuole da me? Mi mette in una situazione dove, come eh, popolazione aborigene di tutti i continenti, mi ritrovo nell'impossibilità di sopravvivere. E in un futuro una percentuale potenzialmente sempre maggiore della popolazione eh, si chiederà qual è il proprio ruolo e se ha un ruolo da giocare. E quindi eh, costruire una società che e inclusiva e che è capace di cavalcare eh, queste, queste opportunità in una maniera che eh, sia solida e sostenibile, è eh, particolarmente importante. E, mentre per quanto riguarda il primo aspetto della tua domanda eh, non è una legge di natura che la singolarità tecnologica avvenga. Se tu fai cadere una mela un milione di volte Comunque, la successiva cadrà Mentre non c'è niente di predeterminato di questo tipo che, eh, che equivalentemente i cambiamenti tecnologici li, li, li faccia, eh, li determini necessariamente. <ride> Nel momento in cui decidessimo di gettare tutti la spugna, non, non andrà avanti eh, la, la civiltà. E in effetti ci sono realtà di questo tipo che in Medio Oriente oppure negli Stati Uniti, praticamente su base religiosa, rifiutano il progresso tecnologico. Sia questo eh, della civiltà occidentale, oppure rappresentazioni particolari di essa come le vaccinazioni, oppure eh, la realtà del cambiamento climatico, eh, c'è eh, un, un movimento forte. Che si oppone a quello che potremmo chiamare il programma del, eh, dell'illuminismo eh, che ci ha portato fin qui. E quindi eh, io penso che sia compito di coloro che ritengono che non possiamo sopravvivere affidandoci alla superstizione e al misticismo, eh, che non sia eh, aiutato, affiancato, anche sostituito dal, dalla tecnologia, essere molto. Eh, Forti nell'affermare questo, assolutamente non timidi, se necessario, politicamente scorretti, perché la posizione distruttiva se non c'è non merita di L'analisi di, di come siamo arrivati al di potenza dove è la X victimora, <susurra> <susurra> tanto a guardare il passato. Come facciamo, in, in ottica di andare a guardare il futuro, sapere di essere su quella legge o su una legge che sta cambiando? E, e quanto, ne possiamo, quanto possiamo controllare tutto questo? Nel senso, quanto un uso della tecnologia può portare a direzioni distruttive che quindi possono poi portare a influenzare in maniera negativa o in maniera drammatica l'evoluzione? Certo. E, ripeto la domanda. E, come possiamo essere sicuri che eh, il cambiamento esponenziale segue una certa legge e non qualche altra perché in realtà queste sono delle proiezioni ehm, e come facciamo evitare che ci siano degli effetti distruttivi attorno eh, all'applicazione di, di questi cambiamenti tecnologici e la profezia che si autoavvera della legge di Moore e ha bisogno di essere continuamente eh, eh, alimentata alimentata da risorse finanziarie per esempio eh, impiantare eh, una eh, linea di produzione di chip avanzati oggi costa tra i 5 e i 10 miliardi di dollari evidentemente è alla portata di pochissime aziende a farlo Infatti c'è stato un consolidamento enorme. Oggi ci sono letteralmente eh, 4-5 aziende al mondo che sono capaci di fabbricare i chip eh, più avanzati e le altre sono tutte eh, <coughs> virtuali, disegnano semplicemente i chip, poi danno l'introduzione agli altri. Risorse anche eh, di ingegno. Con l'imbottiglia che ho menzionato per lo sviluppo dei calcolatori quantistici, eh, sono reali. Eh, quando eh, si è visto che eh, non era più possibile migliorare la potenza dei computer attraverso l'aumento della loro velocità di clock, perché eh, non riuscivamo a raffreddarli eh, con sufficiente rapidità, e si è passati ai microprocessori multicore, eh, oggi abbiamo tranquillamente 4, 6, 8 core che Intel eh, ha dei prototipi di microprocessori con 80 core eh, che eh, comincerà a produrre fra non molti anni. È cambiato anche il paradigma di realizzazione delle applicazioni. Sia i sistemi operativi che gli applicativi che vi girano sopra, se non tengono conto dell'architettura sottostante, addirittura possono girare più lenti che non nella generazione precedente e quindi con grande, ehm, eh, con, con, con, con incredibile ehm, capacità di pianificazione lungo decenni, Intel eh, una decina di anni fa ha cominciato un programma di diffusione delle tecniche eh, di programmazione parallela nei licei. In modo che, per esempio, Erlang invece che Pascal fosse il linguaggio con cui i ragazzi di 14 o 16 o 18 anni crescevano. E nel momento in cui si presentavano all'università e poi al lavoro, gli fosse naturale sfruttare quelle piattaforme, quelle architetture che nel frattempo nascevano. Eh, C'è quindi un grande bisogno di coordinamento di questo tipo, eh, da parte sia di grandi aziende, ma c'è assolutamente bisogno anche dell'iniziativa e della creatività degli individui. Questo non è dimostrato da altro meglio che non dalla eh, riserva di cassa di Apple, che è all'incirca mettiamo, 500 miliardi di dollari, poi se sono 30 è l'unica cosa che gli è venuto in mente di fare, tante altre cose di cui non sappiamo ancora perché le spese di capitale dimostrate nei suoi bilanci sono enormi: spendono decine di miliardi di dollari all'anno in cose che non si sa, sono lì in una voce del bilancio. Eh, ma comunque, rispetto al totale, eh, sono spese esigue, è l'unica cosa con quelle centinaia di miliardi di miliardi di dollari che si sono inventati di fare e di pagare dei dividendi. Che è la dichiarazione perfetta di un fallimento di creatività. Ed è per quello che le start-up, che aziende come Google, ed Apple o Facebook o altri, acquisiscono in operazioni di acquisire, dove un gruppo, una manciata di persone, si porta magari qualche milione di dollari a casa e non hanno niente, praticamente quasi niente è perché il talento e le idee hanno un valore fuori proporzione non, i soldi non servono a niente se non c'è eh, la, la potenza dell'individuo che mi mette in la tua seconda domanda eh, statisticamente parlando la tecnologia è stata eh, è stato un gioco non a somma zero, quindi quando nei telegiornali o nelle rubriche eh, tipicamente o, o nella, eh, nel modo in cui eh, la tecnologia e il futuro viene rappresentato nei media tradizionali tu vedi le due facce della medaglia e necessariamente viene invitato un esperto che dice una cosa buona, viene invitato un esperto che dice una cosa no? eh, eh, non buona è una rappresentazione falsa, ipocrita, tendenziosa, molto probabilmente supportata dai finanziamenti di interessi pregressi che cercano di mantenere, rallentare e eliminare il cambiamento desiderabile. Perché negli ultimi 10.000 anni il cambiamento tecnologico è stato a nostro favore, come specie. Non saremmo 7 miliardi, saremmo 7 milioni se non fosse così. Questa non è garanzia che continui ad essere un'ottima. È per quello che è fondamentale che guardiamo al futuro con occhi aperti. E quindi alzare l'allarme, come è stata la lettera aperta che ho firmato anche io, eh, del mm -hmm. il Future of Life Institute, eh, Hawking, Elon Musk e quanti altri, anzi, eh, eh, ci sono stati certi firmatari e poi Elon Musk è arrivato con 10 milioni di dollari e ha detto, ok, sono d'accordo, esploriamo quali sono le, eh, i pericoli di un'intelligenza artificiale svincolata da regole, per esempio, etiche o morali. Ecco, io trovo queste eh, esplorazioni utili e necessarie e, e la loro eh, implementazione eh, dipende dalla disponibilità di una società trasparente, eh, responsabilizzata che è coerente con le sue proprie leggi. Ed è per quello che le rivelazioni di Snowden sono così importanti, perché a prescindere da ogni allarme relativamente ai pericoli del terrorismo internazionale, gli Stati Uniti sono oggi sulla strada per tagliare alle basi il sistema di valori fondanti della loro società. <coughs> e nel momento in cui questo tipo di incoerenza si radica, non può che portare allo sfaldamento, ed è allora che possono effettivamente eh, moltiplicarsi i pericoli di un'esplosione di eh, conseguenze negative inaspettate. Eh, la, la, la peste bubonica eh, in Europa era una conseguenza inaspettata eh, del commercio esteso eh, di navi eh, con eh, l'Oriente eh, che ha portato un cambiamento che era impossibile da gestire in un'Europa indebolita da guerre eh, internamente. E, quindi eh, non abbiamo garanzie che non ci sia uno, uno sfaldamento eh, abbastanza drammatico. Ma dopo a spasso per i problemi della fantascienza invece. Quali sono, secondo lei, i roadblock più grossi che la razza umana dovrà rimuovere nel prossimo futuro per fare quel, quel passo superiore verso scenari di fantascienza che citava Gibson, che vengono trattati. Più non so, penso alla produzione di energia, penso ai materiali, o penso addirittura a una fisica e una matematica che non c'è ancora, che non è ancora stata scoperta una relatività che non è stata ancora certo. magari caricata, cioè poi certo. ci sono forse le sfide più grandi, perché ogni tanto penso a questi scenari futuribili e non so, mi chiedo, sì. no? perdo qualche la non dico, forse ci sono dei livelli di energia o di, di, di capacità che non raggiungeremo mai, perché sono fenomeni che siano semplicemente incontrollabili. No? Allora, ripeto la domanda, eh, quali sono i, i limiti se vogliamo includere scenari di fantascienza che dobbiamo porci di, di, di superare. Quali sono le, le sfide in termini di energia, di ingegneria eh, per eh, andare avanti nei, nei nostri progetti più importanti. Eh, menziono un, eh, una eh, tecnologia che è assolutamente fantascientifica, eh, ma penso particolarmente adatta al, al, all'ordine di Google. Esiste uno stato teorico della materia che si chiama computronium. computronium. E assolutamente non sappiamo come si se <coughs> semplicemente per definizione è la densità massima di calcolo raggiungibile nell'universo. Questo significa che una volta che tu raggiungi, e questo sarà probabilmente una spugna perché non potrà collassare, non dovrà collassare in un buco nero, e se tu lo raggiungi e vuoi calcolare di più, e, e per le intelligenze artificiali calcolare vuol dire conoscere, e conoscere sarà una spinta fondamentale ugualmente basilare come la riproduzione biologica e il sesso per gli esseri umani. E quindi vorranno calcolare sempre. Ci sarà anzi detto fra di loro, ah, guarda che le AI ogni 10 secondi almeno pensano al calcolo. E maliziosamente. E Nel momento in cui l'AI AI vuole calcolare di più ed è fatto già di computoni, l'unico modo per definizione di farlo è di aggiungere massa. E quindi c'è questo scenario, eh, sempre totalmente teorico e scientifico, di un Jupiter Brain, è il nome di un'entità fatto di computer, quindi un cervello grande delle dimensioni di un pianeta come Giove, che per desiderio di calcolare di più continua a